noi siamo gemelli e di conseguenza è uno anima, scoop d'anima, non, anima, non anima, ci svegliamo moltissimo però esteticamente, Perfetto. ma forse interiormente sì. Prosegui. Sì, allora, Nadia Vole D'Odio, siamo in Canaria, Tenerife, sì. mh, precisamente nel sud di Tenerife, uh, Torviscas, Fagnabè, Zona Torvisca Fagnabè, Hotel Isla Bonita per l'Urcheria Vaniti. Fantastico. Sul, solo per chi è vanitoso. Certo. Perché, non si piace più di tanto no perché, perché per chi vuole essere un po vanitoso può venire qui da vanity e lo renderemo più vanitoso ancora fantastico <ride> però oggi parliamo di qualche altra cosa naturalmente eh, volevamo un po spettecolare o fare un po di gossip qui di tenerife naturalmente perché si parla sempre eh, andiamo in vacanza a Tenerife o andiamo a vivere a Tenerife. Io vorrei un pochino sfadare questa, questa che sta accadendo in questo momento perché un'isola eh, dove dovrebbero esserci turisti come economia adesso abbiamo più residenti che turisti, di conseguenza non funziona bene un algoritmo per trasferirsi in massa come sono avvenuti da questo poi nascono un sacco di aneddoti simpatici o drammatici no sì io ho 21 anni che sono qua quindi ecco. ne, ho, ne ho viste qualcuna meglio <ride> di Nadia viste, non ci può ne ho raccontare. viste passare tante ne ho viste oh. pochi sono rimasti purtroppo perché bisogna lottare con le unghie e coi denti per rimanere qua siamo stranieri sempre anche se io mi sono inserita abbastanza bene, amo molto quest'isola, principalmente per il clima, è la cosa che penso spinge chiunque, a livello fiscale era meglio, era, perché adesso più o ah, meno siamo lì, giusto, siamo anche lì. qui si, siamo lì, si tassi, pagano tutte le tasse tassi. del mondo, c'è un ritmo di vita più light, più, per più, le persone, più dal sud, più dal sud, veramente. Esatto. C'è lo stress anche qui, dipende da come vivi, con chi vivi, certo. cosa fai, e però eh, te lo credi diciamo lo stress, forse non è proprio il numero uno qui lo stress come in Italia, come in Europa, che devi, sei stressato perché sono tutti stressati, qui vivendo in un contesto che sono tutti in vacanza probabilmente è tutto un po' più rilassato e Canaria, non parlo di Spagna, parlo proprio perché per me sono due cose differenti, Spagna e Canaria, Spagna è molto simile, è parte d'Europa, è molto simile a noi, io a Madrid mi sono ritrovata in un ambiente completamente italiano quasi, di stile quasi italiano. Diciamo Molto cosmopolita. Sì, cioè sulla stessa linea d'aria invece io qua trovo che sia più Sud America le Canarie io la vedo molto più Colombia, Venezuela hanno influenze non per niente c'è un gemellaggio eh, si erano trasferiti molti emigrati in, in Venezuela molti venezuelani sono venuti qua ah sì, questo sì, di sì. una decina sì, sì, di sì, anni sì, fa sì. Credo. no, anche di, più. Anche, penso, di penso più. anche di più io penso proprio che queste, le persone eh, le tipiche Canarie hanno proprio a livello di sangue proprio un ritmo più sudamericano tante parole, anche ah, nel anche anche avuto... linguaggio ci sono parole che sono più sudamericane che spagnole. Però hanno avuto... Sì, sono spagnoli, sono spagnoli, diciamo un po' quando gli interessa, con il campionato, esatto. del calcio, con certo. le tasse, con l'economia. E... Allora sono come delle ole, delle onde, hanno iniziato i sudamericani, oh, per... hanno riempito sì. Tenerife... Sì. Poi per sì, sono cosa... stati colonizzati però innanzitutto penso proprio che siano a sé Canario e ah, Canario, non lo certo. vedo spagnolo parla spagnolo Certo. non proprio spagnolo, parla canario Perfetto. perché è molto è più vicino al venezuelano come accento che, che la, lo spagnolo e proprio lo vedo un, un personaggio a sé non, non facente parte proprio, secondo me, della Spagna mm. Perché rimane sempre un e isolano, un... più chiuso Sì, più sì, lungo. no, sì secondo me c'è proprio due categorie molto diverse del canario che se, si fa fatica ad entrare in un canario però quando ci entri è molto dolce fantastico, è molto carino molto, costa moltissimo entrare sono molto stretti sono un e pochino certo. come i nostri sardi se mi fantastico, posso permettere sì. sono isolani quindi sono molto gelosi delle loro terre sono molto eh, non voglio usare un termine razzista perché lo siamo tutti sia noi che in Italia con il sud con gli stranieri eh, però io vivendo qua da 21 anni ho visto che ti ci affezioni talmente tanto io da fuori, da emigrata vengo qua e vivo qua e quasi mi dà fastidio sentire l'invasione di tante persone che arrivano qua, eh, la vedo un pochino da proteggere perché esatto, si sta costruendo, innanzitutto esatto. dove ti giri giri vedi ogni settimana vedi costruzioni nuove che ho paura che caschi l'isola fra un po' <ride> ci sono eh, più, edifici, sì, sì, no, esatto. più edifici, più hotel che... Che quasi terra Sì, terra. sì, no, gli hotel sono che però indubbiamente di sì. gente sì, perché non si sa beh, sono, io sono hotel, eh, eh, sì. eh, dove sono ancora c'è tutto inclusi dove non i prigionieri <ride> Sì, rimangono sì bloccati io lo vedo bon, qua che sono ecco. in un hotel di 487 abitazioni sì, adesso occupazione massima per dire tanti sì. C'è una buona animazione, c'è piscina, c'è tutto, tanti non riescono a vedere il mare, ecco, è sconvolgente, come sconvolgente. Li portano con l'aeroplano, li, li bloccano, qui, c'è un una settimana, tremenda. mangiano, dormono, si divertono, Fantastica. qualcuno non va in spiaggia, Fantastica. è pericoloso, è bruttissimo. Allora, potenzialmente Tenerife è un posto di vacanza, se Beh, vuoi. Oddio, sì, sì, esclusivamente. Io no, penso per non viverci è un'altra un, un storia, se vuoi. Sì, Sì, sì, completamente un'altra storia, però io ti dico, io sto lottando con le unghie, con i denti per rimanerci perché pur essendo italianissima, orgogliosissima di essere italiana, eh, sia per me stessa che quando dico sono italiana, vedo che la gente si illumina piacevolmente e, e ti dà un tono essere italiano Bene. e sempre lo manterrò, però a livello proprio di ubicazione e di... di e mi guardo intorno vedo palme spiagge mare ed è una gran ricchezza Beh, anche se non uno non si, non si arricchisce a meno che, che venga fatto. qua con tanti esatto. bimilioni <ride> però voglio dire bene io credo che con questa piccola chiacchierata un po' più allargata abbiamo dato qualche informazione dici per me è vero in di più. allargata sì no non lo so va bene <ride> fratello e sorella e eh, eh, siamo belli che era un mobilo, e due c'è ancora un bambino le fontanelle grazie <ride> cioè, grazie ecco azione prima Meglio, così mi perché così. Eh, mi, mi guarda beh essendo un esteta guarda. vedi che mi affila fantastico se invece vado su ma sta partendo già? no non ah. lo so senti allora ti compagnia ho. di Nadia perfetto ce lo facciamo ripetere nuovamente Nadia, Nadia dove voi... ti trovi te? Tenerife, come nega, a Tenerife, Tenerife, Canaria, in Spagna, Canaria, Spagna, Torvisca, Torviscas, torvisca, Fagna B, Playa, Las Americas, Playa Las Hotel Isola Bonita, Hotel Isola Bonita, Pelucheria, Vanity. Vanity. ricordatevi questo nome solo per vanitosi. Solo per vanitosi. Come, come, per verticale. In che, no, no, questo deve andare così perché noi adesso ci imbellettiamo un pochino, ma oggi che, che cosa raccontavate?